Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Carissimi, eh, anche oggi nella nostra rubrica sulle questioni, e sulle domande vogliamo rispondere a, eh, a una domanda alla quale, per la verità, a livello di contenuto avevamo già, eh, in alcuni video di qualche anno fa, dato un piccolo accenno, ma la cosa interessante è che eh, Franca e Massimo, eh, che saluto, che sono due nostri affezionati follower, a un certo punto hanno scritto e eh, poi hanno mandato ovviamente il solito messaggio vocale dicendo ma, ma perché prof sono così importanti le genealogie al punto da Secondo Matteo da iniziare il Vangelo e secondo Luca non iniziare ma quasi, pur essendo due genealogie completamente diverse per tipologia e per visione, perché sono così importanti. Beh, come ho già avuto modo di ripetere, e lo ripeto anche a voi vi ringrazio per questa domanda, perché mi date la possibilità di affrontare questo argomento ancora una volta, le toledot, le genealogie, sono un po' la colonna vertebrale di tutta la scrittura. Pensate che, eh, vabbè, adesso noi abbiamo delle traduzioni in una, fatte in una qualche maniera, perché devono venire incontro diciamo a esigenze anche, tra virgolette, pastorali, però pensate che nel capitolo 5 di Genesi si inizia praticamente dicendo, eh, Zot Sefer Toledot, questo è il libro delle genealogie di Adamo. Ecco, quindi già dal libro di Genesi, e poi non parliamo poi del libro dei numeri, non parliamo... Di tutta la Torano e addirittura nelle cronache, il libro delle cronache finché il Nuovo Testamento si arriva anche a quello. Perché? Perché le genealogie, non essendoci il concetto di storia, con buona pace degli esegeti dell'Ottocento e del Novecento, dove sono inventati questo discorso della storia della salvezza, il concetto di storia nella Bibbia non c'è, non c'è neanche la parola storia. Sì, nell'ebraico moderno c'è, ma istoria, ma istoria, è la parola greca, è stata presa dal vocabolario internazionale, vocabolario greco ma in ebraico non esiste, esiste il termine invece esistono le Toledot, che già ci danno già, cioè le genealogie, ci danno già un'idea, specialmente nei Vangeli nei Vangeli, di incarnazione, il fatto che Dio si sia fatto carne, è il pilastro centrale eh, della fede cristiana. Il Dio dell'Antico Testamento si è fatto carne e ci ha rivelato di avere un padre suo misterioso che solo lui conosce, al quale noi possiamo accedere solo tramite e virtù del fatto che si è in Cristo se si guardano le toledot tutta la bibbia acquista informative e una luce particolare grazie alla quale riusciamo finalmente a non interpretare un po' come dove ci porta il cuore la bibbia è un misto di prose e di poesia e quindi la poesia va bene però ci bisogna anche di prosa capite e chi vuol capire capisca quindi cari ragazzi che mh, mi avete fatto questa domanda Partiamo da, per esempio dal fatto che eh, quelle che vengono considerate poco importanti, invece sono fondamentali nella Bibbia, le donne vengono citate apertamente nella genealogia secondo Matteo proprio per far capire che Dio non ha avuto problemi nell'incarnarsi nell da una donna, di facendosi carne da una donna, basandosi su quattro donne precedenti che hanno, si sono sporcate le mani col mondo. E, e, e, con, e con la rivelazione biblica e Dio non si è paurito, non si è tirato indietro la prima è Tamar vi ricordate la quale, gener la quale generò Fares e, o Perez che dir si voglia da Giuda e sapete benissimo biblicamente che, che, che problematica ci fu vi ricordate essere messi incinta dal suocero perché, perché lui non voleva dare adito al, alla legge del, del levirato. E poi abbiamo un'altra donna, abbiamo Rachab, l'albergatrice la, di Gerico e quando fu visitata da, da Salomon o Salmon, rimase incinta e da questa nascita nacque Boaz, un uomo che che divenne maturo e non si poteva sposare perché era considerato un mamzer che, che se ne dica nelle varie leggende post bibliche su Ravkab, che aveva rimasta incinta che era una goiara, era una non ebrea Salomon era figlio, era figlio di Nasson che era il principe di Giuda che ereditò, ereditò, am, ereditò da Aminadab che fu il patriarca di Giuda che uscì e morì immediatamente dopo l'uscita dall'Egitto e quindi Nasson addirittura eh, diede la sorella come diceva eh, come moglie di Aroni, sommo sacerdote, quindi si era anche imparentato con Aroni, quindi tutta questa vicenda, eh, in base a queste genealogie, va, vengono attenzionate queste cose, nel, nel, specialmente nel libro dell'Esodo, che danno una luce meravigliosa. Boz poi eh, si sposa con Ruth, ecco l'altra donna che viene citata, che era una moabita, si converte, lei sì, si converte, e è sana la situazione del mamzer ricchissimo boz, perché un mamzer per poter rientrare nella, diciamo, nella caseruta ebraica doveva sposarsi, si, si poteva sposare con una proselita, perché se fosse sposata con un israelita e avrebbe, chiaramente lui non avrebbero accettato questa cosa, le donne, e il loro figlio sarebbe continuato a rimanere un mamzer cioè, tra virgolette, brutta parola bastardo, ma... Eh, diciamo che non avrebbe avuto la piena dignità di israelita pieno con i pieni di poteri diritti e doveri e quindi siamo niente poco di meno che Ruth sana un po' questo diventa modello di, di, di tutte le donne credenti e non solo delle donne e quindi ci dà ulteriore luce per capire non solo il libro di Ruth ma anche tutta la genealogia che porta a Re Davide perché da lei nascerà il suo pronipote che è niente poco di meno che da Re Davide poi abbiamo la penultima donna prima di Maria che è non viene nominata, quella che fu la moglie di Uria, Bezzabea, e noi sappiamo che Bezzabea fu circuita dal re, rimase incinta, morì il primo figlio, poi facendo uccidere indirettamente Uria, re Davide sposò la vedova, e Dio chiaramente se non ci sarebbe stato il miserere lo, lo reverguisce pesantemente, però di fatto da lei nasce poi eh, Salomone, che non avendo diritto a essere successore al trono da Davide, poi i suoi figli, gli i figli precedenti, eh, ovviamente avute con, con, mo con altre mogli, eh, si sono auto esclusi uno dall'altro perché hanno iniziato una, una, una, una lotta tra di loro che ha portato addirittura e anche col padre alla morte di tutti e quindi alla fine anche meno eh, uno. Alla fine Salomone comunque con un raggiro di corte, diciamo, diventa lui re. E quindi queste sono tutte situazioni importantissime, grazie alle quali possiamo avere occhio, quindi abbiamo detto, sulla Torah, sui profeti, sui salmi, sui Ketubim, su tutta la scrittura. Ecco perché è così importante. E poi ci sono anche dei misteri. Il mistero del numero 14, poi magari l'ultimo stico di Matteo si conta, sono solo 13, perché 14? Perché 14 erano le genealogie dei grandi maestri, dei Kachamim, che discendevano ovviamente da Mosè, da Giosuè, attraverso la Knesset Agdolà, prima ancora attraverso Esdra, Nelmier, Zerubabele e Giosuè, e poi a coppie, a coppie, a coppie, a coppie, sono arrivati a essere 14 gener generazioni di, di, di, di rabbini che avevano l'autorità con l'imposizione delle mani dei loro maestri che gli trasmettevano ovviamente la tradizione e guarda caso si arriva alla fine proprio su Gesù. Poi, poi ripeto ci sono altri misteri pensate che nel Vangelo di Luca e questo ve lo voglio segnalare perché è interessante perché conferma ancora una volta tutta la, la scansione degli anni fatta nel libro di citata altre volte ma soprattutto nel libro dei giudici c'è quella, quella cosa veramente strana nella genealogia voi sapete che qui si va al contrario, si parte ovviamente da Gesù e si risale ad Adamo, perché Adamo è padre comunque di tutti. A un certo punto, quando si arriva al versetto 33, e noi abbiamo alcuni personaggi conosciuti, abbiamo detto Nasson, figlio di Aminadab, siamo nel deserto, poi abbiamo un personaggio Admin, di cui non si sa niente nella Bibbia, figlio di Armi, e poi figlio di un figlio di Fares. Sì, però il problema è che Fares... Desdro sono 450 anni prima di Admin. Perché vengono citati solo due personaggi per coprire 450 anni? Cosa è, successo? Cosa è successo in quel periodo? Per gli ebrei sono passati 40 anni, ma perché qui c'è un buco di 450 anni? A questa domanda non c'è risposta. Oh beh, sì, è facile dire, ma le genealogie sono state e create artificiosamente a tavolino. Attenzione, perché nel mondo ebraico non funziona così se non avevi la certificazione perfetta non potevi neanche esercitare il sacerdozio, dice il libro di Esdra, Nemia, Esdra, Linetta, Nemia. Quindi non troviamo, non voi, non io, parliamo dei maestri dell'Ottocento e del Novecento, nelle strade troppo semplici perché tante volte la Bibbia ci fa scaturire domande come avete fatto voi due a me e tante volte non ci sono risposte se non rileviamo il problema, Dio lo sa, dietro c'è un grande mistero.